Stiamo andando all'entrata che c'è sulla Questa, via Agostino Riboldi, perché poi vedremo la Villa Riboldi e la via che poi porta a Calderara e a Cascina Calderara, all'Oratorio di San Gaetano e così via. Adesso questa entrata di questa villa che tra l'altro vi ricordo è molto antica perché... E del del 700 se non proprio anche precedente al 700 questa villa adesso vi, vi faccio vedere perché è più bella dell'altra entrata vediamo un po e eh, non è un campanile quello si chiama torre belvedere ah, ogni le ville di una certa che bella. di un certo tempo avevano tutte una torretta del genere per guardare a per, Permetteva di guardare il parco. Ho fatto caso. Questa è particolare, se notate, adesso qui non si vede poi così bene, eh, però ha ah, un lato dove c'è una, diciamo una finestrella sola e un lato dove ce ne sono due, quindi è allungata. Vedete il lato che state guardando voi, se guardateci, ha una doppia, una doppia bifora. Sì. La bifora è una cosa inventata nel mondo orientale, Armenia architettura islamica è arrivata in Europa col romanico e il gotico e è stata poi abbandonata e ripresa diciamo nell'ottocento in quel periodo lì. Bifora è quando avete due, una, sarebbe una finestra, la definizione classica di bifora è finestra, che ha due aperture, un sostegno in mezzo, che in questo caso è una colonnina e poi due, con due archi se volete poi vi faccio il disegno qui ce n'è due da un lato e uno dall'altro questa quella torretta sta in centro un po' in centro la struttura A l, l della villa non vi dico di più perché tanto non si vede però questa è tutta l'estensione del parco chi è bravo capisce anche che, che alberi sono io non lo so Col tempo imparerò anche quello. Qui secondo me si vede, questo è il punto dove si vede qualcosa effettivamente della vita.